Buon, eh, buon pomeriggio a tutti, eh, porto i saluti del dottor Lombroni che oggi sostituisco. Eh, sono Claudia Collina, funzionario dell'Istituto Beni Culturali della regione Emilia-Romagna. Oggi parliamo di eh, appunto, industrie culturali creative. Eh, se ne sente sempre più spesso parlare, il tutto nasce brevemente eh, da un libro verde elaborato nel 2010 dalla Commissione europea e le industrie culturali creative un potenziale da sfruttare e questo libro verde evidenziava l'importanza di un ragionamento complessivo da applicare non solo a singoli settori quali lo spettacolo dal vivo, il cinema, il sistema radiotelevisivo, televisivo, l'editoria, il patrimonio culturale ma eh, ritenevo opportuno eh, considerare centrale il settore delle industrie culturali e creative culturali nel suo complesso. Ora nel 2018 siamo nell'anno europeo del patrimonio culturale e avendo anche ravvisato l'Unione Europea eh, come le industrie culturali creative abbiano una dimensione regionale, L'assessorato alla cultura con cui abbiamo organizzato questo appuntamento, eh, in particolare con, ringrazio Gianni Cottafabi per eh, aver collaborato, eh, l'assessorato alla cultura ha mh, mh, creato una, un cartellone di eventi e, e di attivazione proprio di... Eh, energie, dal titolo energie diffuse, e eh, ha aggiornato un importante rapporto, eh, il rapporto Hervet è chiamato da noi, ma un rapporto sulla cultura eh, e le industrie cultu culturali in Emilia Romagna eh, che era stato fatto nel 2012 ma ha avuto un potente aggiornamento nel 2018 darei subito la parola all'assessore alla cultura Massimo Menzetti per parlarci un po' di tutto ciò che è stato attivato, grazie. Grazie a voi, buonasera, chiedo scusa ma ero... sono arrivato a lavorare ma ero di là, nessuno mi diceva che eravamo tutti qua. E... Eh... Intanto partiamo dalla... dalle cose che accennava Pocanzi, Claudia Collina, eh... L'Europa da anni, da diversi anni, da prima anche nel 2010, ha ragiona, ragionato nei più europei, è stato, è stato oggetto di attenzione eh, quello che poteva essere la strada, gli indirizzi fondamentali che i paesi europei avrebbero dovuto percorrere per prepararsi a quello che prima o poi sarebbe accaduto, cioè un'uscita dal tunnel della crisi che abbiamo attraversato in questi dieci anni, dal 2008-2008 in poi e questi, in questi più, o più volte veniva indicato il fatto che eh, i vettori su cui i paesi avrebbero voluto investire non per sostituire le industrie manufatturiere o metalmeccaniche classica che oggettivamente non è, non è sostituibile eh, a tutti gli effetti ma per affiancarla e creare anche diversificare la produzione, l'impegno produttivo e gli investimenti, tre erano i vettori fondamentali, l'economia dell'ambiente, la green economy l'economia della salute e del welfare e l'economia della cultura e della creatività. Se voi ci pensate sono esattamente tre vettori su cui il nostro Paese negli anni alle nostre spalle, ma non mi pare che negli anni davanti a noi si prefiguri un disegno diverso, hanno disinvestito e tagliato, quindi il fatto che oggi eh, ci si meravigli che l'Italia nel momento in cui c'è una ripresa economica mondiale ed europea sia fanellino di coda di questa ripresa, non è casuale, non è un destino cinico e paro che ci consegna a questa realtà, è il fatto che non abbiamo investito laddove avremmo dovuto investire per agganciare il treno della ripresa appunto anche diversificando la capacità di produzione e di investimento laddove fra l'altro L'economia della cultura e della creatività non produce soltanto di per sé valore aggiunto e i dati del, della, della ricerca singola che nascono praticamente contemporaneamente alla ricerca che noi già nel 2011 commissionammo a Erbet che vide la luce, luce nel 2012 e che abbiamo aggiornato e ripetuto adesso e presentato il 20 di giugno di quest'anno dimostrava appunto quanto valore aggiunto in termini di imprese, in termini di PIL, in termini di occupazione, in questo settore ci potesse, quale potenziale ci potesse essere, quale realtà già evidenziava, e, ma anche il fatto che la creatività affiancata all'industria tradizionale, all'impresa tradizionale può generare innovazione, innovazione che è uno dei fattori fondamentali sulla quale, sulla, quale, sulla quale oggi si basa la competitività a livello globale e mondiale. La capacità di innovare e la creatività, tutto ciò che è la creatività, qui abbiamo la professoressa Vai, che è un designer, diciamo, è, credo che sia uno dei, ce lo può dire meglio di chiunque altro di noi, insieme a Claudia, hanno sviluppato anche su questo una, una ricerca che abbiamo anche qui presentato, mi pare, no, poco nel poco fa, Il design ad esempio è tutto quell'elemento di creatività che può andare dall'architettura fino al design della, della moda o della, della metalmeccanica eccetera, che innestato sull'industria tradizionale determina elementi di innovazione fortissima del prodotto, d'altronde la capacità competitiva del marchio made in Italy non è altro che nella sua componente emozionale, made in Italy se sì, non significa nulla, certo può essere che su alcuni prodotti noi facciamo un prodotto migliore di altri paesi, altri prodotti non sono migliori di altri paesi ma il marchio Made in Italy accompagna con sé una componente emozionale che lo rende fortemente competitivo ora, tanto, non penso ci sia nessuno di FCA o meglio riconosciuta conosciuta Fiat qui da noi non è che i prodotti Fiat siano questa magnificenza sul piano tecnologico e motoristico però il marchio made in Italy di quel prodotto fa sì che oggi la 500 per quello che, che trasmette in termini di emozioni una delle vetture italiane più vendute del mondo e pensiamo negli Stati Uniti. La Lamborghini vendeva più della Maserati negli Stati Uniti fin tanto che non è passata all'Audi, si continua a produrre la Lamborghini negli stessi stabilimenti precedenti, con gli stessi operai precedenti, ma il fatto è che la Lamborghini ha pensato male, non bene. Di apporre il marchio dell'Audi sotto, non sopra l'auto, sotto, perché nessuno la vede, sono crollate le vendite della Lamborghini negli Stati Uniti ed è cresciuta quella della Maserati, che mantiene inalterato il marchio Medevita quindi sono cose importanti su cui ragionare. Questo è, diciamo così, è non solo il portato culturale della storia culturale, della tradizione culturale che dall'umanesimo in poi ci trasciniamo, e il prossimo anno celebreremo 500 anni di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ha per me è la figura che riassume in sé tutta questa capacità di innovazione, di creatività, ma anche di artigianato diciamo, eh, e di arte insieme, è la figura massima che è esattamente quello che c'è dentro, ma anche le componenti di innovazione creativa che oggi siamo in grado di mettere in campo. Tutto questo noi abbiamo disinvestito come paese, In Emilia Romagna abbiamo pensato invece che forse su questo dovevamo produrre, anche se in ritardo rispetto al resto del paese, comunque un salto di qualità e nel 2015 quando sottoscriviamo il patto per il lavoro e lo sviluppo dell'Emilia Romagna con tutte le forze sociali, sindacali ed economiche di questa regione per la prima volta in un documento economico di sviluppo della regione Appare un capitolo in cui si indica chiaramente che uno dei vettori fondamentali su cui la Regione punta e vuole investire è esattamente tutto ciò che ha a che fare con l'economia della cultura e della creatività, anche in temi di formazione, quindi investimento anche in formazione, non solo attività produttiva, cultura, e si costruisce quella interdirezionalità tra cultura, creatività, attività produttive, formazione, università, ricerca e turismo che porta ad esempio a determinare per il nostro caso due leggi che sono la legge sul cinema e ora anche la legge sulla musica con l'idea appunto di sviluppare l'intera filiera produttiva intorno a due elementi che sono tipicamente culturali, musica e cinema ma che però li vediamo in termini anche di costruzione, di percorsi, di impresa, di innovazione, di creatività, di occupazione e di valore aggiunto per l'economia complessiva, quindi coniugando insieme queste cose questo ha portato quasi a triplicare le risorse al bilancio della cultura ma soprattutto la cosa più importante che mi preme dire è che per la prima volta in questi anni siamo riusciti a far sì che i bilanci dei diversi assessorati non vivessero in compartimenti stagni, ma noi abbiamo visto il nostro bilancio, dico il nostro nel senso della cultura, alimentarsi di risorse che sono venute dalla formazione, dalla scuola, dalle attività produttive, dal turismo stesso e che ci ha consentito di aumentare ulteriormente quel bilancio, perché sono le risorse che abbiamo messo a disposizione di queste politiche che abbiamo fatto. Ovviamente stiamo parlando di un bene, perché io lo ritengo, la cultura, ritengo la un bene comune a tutti gli effetti, come lo possono essere l'acqua o altri ancora, perché sono indispensabili alla nostra esistenza per non renderla arida e inutile. Questo bene comune non ha un valore soltanto economico, ovviamente, ha un valore anche intrinseco, fondamentale. La cultura determina tutto ciò che è, un, che è la costruzione dell'identità di una comunità in questo caso di una comunità regionale, il fattore di coesione sociale, è elemento fondamentale per determinare, a mio avviso, un'idea, un modello di relazioni sociali tra le persone, fra gli individui, fondato non sulla prevaricazione, non sulla violenza verbale o fisica, fondata sulla idea di identità non come recinto in cui ci richiudiamo, ma come fondata sull'ipotesi di dialogo in senso, come diceva Martin Buber, dialogico dell'io che attraversa il tu e attraverso la conoscenza dell'altro da sé in qualche modo ricostruisco anche la mia identità e definisco la mia identità e quindi significa capacità di dialogo, significa capacità di rispetto delle diversità e delle differenze a mio avviso la cultura e la bellezza, come ci diceva Peppino Impastato, non come elemento contemplativo ma come idea diciamo, di, di relazioni è qualcosa di fondamentale appunto per costruire un'idea appunto di, di modello di società, di relazioni fondate su questi elementi fondamentali e la cultura e la creatività ne sono elementi fondamentali, elementi decisivi. Noi purtroppo viviamo in un'epoca, in una fase in generale del mondo ma anche in particolare vedo ora studiato con i piedi a casa nostra in cui come diceva Isaac Asimov c'è un'idea distorta di democrazia in base alla quale la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza dove la conoscenza diventa quasi un elemento di colpa quanti nei suoi social scrivono ed esaltano il fatto come fossi virtù che sono cresciuto all'università della strada e quello che conosce o sa e dimostra di conoscere il sapere è l'intellettualone, il professorone, quando non è il radical chic. Io personalmente sono cresciuto da una cultura, quella del momento operaio del cristianesimo sociale, per la quale il sapere e la, il, la conoscenza erano e sono elementi di emancipazione e di riscatto sociale. Don Milani diceva, lo sanno tutti, il padrone è padrone perché conosce mille parole al dispetto dell'operaio che ne conosce cento ecco, quindi conoscerne mille e una parola, perché questo me l'ho insegnato significava avere, inseguire una sorta di riscatto e di emancipazione sociale e poter anche guardare viso a viso in faccia il padrone per usare una terminologia oggi un po' desueta, ma per intenderci quindi non vedo perché invece debba oggi in qualche modo affermarsi un'altra idea che è appunto l'idea che la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza, io credo che noi dobbiamo riscoprire questo valore, dobbiamo reinvestire sul valore della conoscenza e del sapere come in qualcosa che in qualche modo anzi deve appartenere a tutti, deve, deve spalmarsi sulla società, non deve appartenere solo ad un'elite e anche chi non lo è, diciamo chi non conosce, chi non sa noi dobbiamo nei confronti di chi non conosce non sa, neanche in questo caso farle, farle a lui o a lei una colpa almeno che non la esalti come una virtù ma dobbiamo fare in modo che possa conoscere e sapere di più anche perché gli strumenti oggi li abbiamo di più e come fare questo? Ecco, io credo che il compito di un'istituzione pubblica non sia essere quella di fare i direttori artistici ma è di trovare le forme, le strade, gli indirizzi per generare curiosità, io trovo oggi fondamentale come compito che, di cui mi faccio carico quello di generare curiosità perché è dalla curiosità che si genera la volontà di conoscere, la voglia di conoscere, di sapere, in, in tutti i campi, anche nei più piccoli campi, non solo quelli che siamo del sapere più alto, in tutti i campi allora generare curiosità, ecco perché la settimana delle di energie diffuse chiudo e arrivo al dunque. La settimana delle di energie diffuse nasce anche da questo. Noi abbiamo un sistema culturale in questa regione straordinariamente ricco e plurale. Noi davvero possiamo dire che attraversiamo tutti i campi del sapere e della conoscenza in questa regione. E lo facciamo anche con elementi di forte eccellenza, non solo con gli istituzionali come quello dell'Istituto Beni Culturali che rappresenta una di queste eccellenze, ma anche con tante piccole eccellenze prodotte anche da soggetti non, non necessariamente pubblici. E questo avviene non solo nel capoluogo di regione, come in tante altre regioni accade, e né solo nei capoluoghi di provincia. Noi possiamo andare dal paese più sperduto della provincia di Piacenza fino alla Valmarecchia e trovare delle eccellenze nel campo del teatro contemporaneo, della ricerca, dell'esperimentazione, nel campo del fatto che soltanto, per dirne una, per dire l'esatto opposto, solo in Emilia Romagna, a Reggio Emilia esiste un soggetto che opera nel campo della formazione, della produzione, dell'operetta, solo in Emilia Romagna uno dice che operetta, anche a me francamente l'operetta non mi esalta però è una delle forme, delle espressioni artistiche e teatrali più antiche di questo paese che ha ancora con la sua tradizione che si porta vedo qui il Salone del Restauro di Ferrara Cioè possiamo dirne, potremmo metterne in fila tantissime un limite a questa forza, perché questa è una forza il limite di questa forza è che non siamo mai riusciti a proporre questo insieme, questa pluralità, questa ricchezza come un sistema unitario, ancora troppo frammentato, parcellizzato anche territorialmente, territorialmente dal punto di vista anche dei soggetti, perché se vogliamo arrivare... A far sì che quell'impresa culturale creativa sia più forte non dobbiamo superare il limite, uno dei limiti che la recente Herbert, ma anche quelle simula ci indicano: che la stragrande maggioranza delle realtà delle unità lavorative nel campo dell'industria culturale e creativa sono imprese a carattere individuale, in Emilia-Romagna sono il 70%, sono calate del 5% quella a carattere individuale dal 2012 a oggi, ma sono ancora il 70%, quindi fortemente vulnerabili. Allora noi non dobbiamo comprimere e dirvi dovete aggregare perché l'individualità è quasi l'essenza anche del creativo e dell'artista, però dovete costruire forme di aggregazione che mettono insieme i servizi che vi aiutano a stare sul mercato, che vi rendono più solidi e competitivi, pur mantenendo la vostra individualità artistica o di soggetti che operano nel campo delle arti, della creatività e della cultura. Quindi da una parte anche, dobbiamo anche operare su questo terreno di aggregazione anche delle imprese, ma dobbiamo aggregare anche in forme di, eh, lavorare in forme di aggregazione anche territoriale, capacità di fare sistema e, consentirmi di dire, promuovere... La cultura, qualcuno potrebbe dire il prodotto se volessimo in termini economici, ma in questo caso il prodotto è riduttivo. Promuovere questo sistema culturale nella sua interezza per consentire a chiunque di poterne fruire al massimo. Ecco, energie diffuse che voi sapete accompagnate durante tutto l'anno l'anno europeo del patrimonio culturale, concentrare però in una settimana. Abbiamo voluto fare a posto una settimana in cui concentrare, qui uso invece un gergo per prendere un gergo bellico, militare: la potenza di fuoco o meglio l'onda arancione come abbiamo voluto chiamarla con il colore che connota la cultura e la creatività ecco connota il colore della cultura e della creatività non dell'oscurantismo che abbiamo visto sfilare sabato scorso qui a Bologna che si vestiva con le magliette arancione, i novazzi, i novaccini eh, che se voi le, sentite le interviste anche lì, il rifiuto della scienza, il rifiuto del sapere della scienza l'idea che c'è sempre un potere cattivo con la P e la C maiuscola che complotta e ci dice cose che non sono vere, la scienza non è vera. Sono arrivato al punto, io, qualcuno di voi forse l'ha raccontato, scusate la breve digressione, un mio amico si è trovato su un taxi romano a discutere con un tassista, chiaramente diciamo, con una forte appartenenza politica. Eh, ma non voglio buttare in politica, ma per farvi intendere la mentalità, quindi 5 Stelle per intenderci: al quale a un certo punto eh, dice al mio amico: Gli dice, Ah, ma che ti credi, Napolitano fu nominato ministro dell'interno dall'URSS? Dall fu l'URSS a indicarlo come ministro dell'interno.' Lui gli ha risposto: Ha detto, Ma veramente, l'URSS nel 1996, perché il Napolitano fece il ministro del 1996, era già finito da diversi anni. La risposta è stata: Questo lo dice lei. Ho capito, questo lo dice lei. La, anche la storia lo dice lei, perché chi l'ha detto che il 96 non esisteva più dove sta scritto? Ecco questa idea, quest idea io la trovo aberrante, pericolosa oh, vabbè, chiusa la pensi, quindi il colore dell'arancione è il colore che connota la cultura e la creatività non l'ignoranza, non l'oscurantismo. quindi questa idea dell'onda che attraversa tutta la regione più di 400 iniziative che metteremo in campo proprio perché portare fuori la cultura anche dai luoghi canonici tradizionali, portarla nella strada, la letteratura, la poesia, la pittura, la danza, la recitazione, gli open day delle biblioteche, gli open day dei musei, cioè l'idea che noi siamo qui, noi siamo cosa vostra, dei cittadini, delle donne, degli uomini di questa regione, noi siamo il bene comune e questo bene comune va salvaguardato, va salvato ma va anche promosso e valorizzato come merita di essere valorizzato nella nostra comunità. Grazie Assessore, eh, hai ha usato valori molto belli che io ho è importanti, che belli e importanti, appunto che sono creatività, conoscenza, consapevolezza, curiosità. Eh, ora vorrei chiedere al nostro Presidente dell'Istituto Beni Culturali Roberto Balzani come questi valori e come le istituzioni culturali, le industrie culturali creative si riflettono nel patrimonio culturale. Grazie. Bene, grazie, buonasera a tutti. Io, mh, naturalmente, vorrei anzitutto entrare nel merito e anche nella discussione suscitata da questo bel libro, Creatività, cultura e industria, curato da Navai e ispirato da Fabriano Gelaschi, che rappresenta eh, un punto di riferimento anche per riflettere sia sugli aspetti concettuali del termine cultura, creatività, patrimonio sia dall'altra parte per vedere gli aspetti esperienziali che si sono poi depositati soprattutto nella nostra regione intorno a questa, a questa area semantica e anche a questa area produttiva poi economica e eh, devo dire che si tratta di una lettura eh, che consiglio vivamente perché eh, i contributi eh, sintetici ma molto precisi che si succedono nel volume eh, affrontano le tante sfaccettature di questo aspetto. Quando parliamo di creatività anzitutto bisognerebbe definire il senso del termine e questo senso in realtà non è assolutamente stabilizzato, se noi citato in un volume, adesso non faccio l'elenco degli autori naturalmente mi limito semplicemente a suggerire diciamo, i concetti se voi per esempio andate in Gran Bretagna eh, vedete che il termine creatività è associato alla questione della proprietà intellettuale quindi una funzione prettamente economica di difesa di, una, di un prodotto intellettuale individuale in primo luogo. Dall'altra parte invece se prendiamo i documenti della comunità europea vediamo che c'è un maggiore interesse per l'output e cioè sul, sul fatto, si insiste sul fatto che le industrie culturali debbano eh, prevalentemente dare eh, dei contributi che non sono solamente di tipo economico, non sono misurabili solamente sotto l'aspetto economico, è tuttavia un fatto che l'elemento creativo è funzionale alla qualificazione dell'impresa sempre di più e non solo nei settori classici della moda e così via. E di conseguenza un'altra corrente di pensiero eh, si pone la questione di come inserire la creatività che per sua natura è un elemento assolutamente difficile da sistematizzare perché è una fiammella che si accende eh, ma non a comando all'interno di un sistema produttivo che è quello nostro. Eh, che invece tende a produrre eh, in maniera standardizzata e continuativa perché la catena del valore industriale ha questa esigenza cioè di dare continuità poi allo sforzo produttivo e allora eh, si dice noi dobbiamo inserire la creatività all'interno del processo produttivo ma senza entrare nel merito del processo creativo semplicemente individuando l'area nella quale si situa quando si decide la creazione di un prodotto oppure questa area creativa è totalmente esterna e può interagire col processo produttivo ma non necessariamente all'interno di un concetto sistemico. Queste, lego, ho letto diciamo, queste riflessioni. Flaviano giustamente mette in fila invece quelli che sono le necessità per rendere visibile il processo, per rendere visibile la creatività, la creazione di start up, il fatto che ci devono essere premialità Altrimenti questi processi creativi difficilmente trovano un innesco e poi che bisogna raccontare, cioè bisogna anche avere la possibilità di renderli pubblici in qualche modo e quindi eh, c'è una narratività della creatività che è interessante perché è una forma di pedagogia della creatività. Come vedete si tratta di una serie veramente incredibile di suggestioni, sia pure condensate in poche pagine, Utile come Bademecum e anche come bibliografia aggiornata, perché in realtà le persone che hanno poi contribuito non sono solo ehm, sono diverse per natura disciplinare, non afferiscono tutti allo stesso settore e qui apriamo un altro piccolo problema, eh? la creatività non è patrimonio di un settore scientifico disciplinare accademico. Purtroppo viceversa l'accademia tende a dipartimentalizzare i processi di conoscenza e quindi queste, diciamo, queste aree che sono eh, ibride per natura trovano molta difficoltà a nascere all'interno dei percorsi questo Fabiano lo sa benissimo si fa una grande fatica e solo recentemente le università hanno cominciato a produrre corsi eh, che potessero in qualche modo contemperare queste, queste diverse discipline all'interno di aree che non fossero più semplicemente nell'area ingegneristica o quella architettonica o quella semantica e così via. Anche questo è un problema molto grande perché l'università ragiona in una maniera o organizza la propria conoscenza in una maniera che non favorisce l'ibridazione della conoscenza, quindi è assolutamente anticreativa sotto questo profilo e parliamo dell'università che dovrebbe essere una delle agenzie che viceversa dovrebbero produrre e incentivare la creatività. Vedete dunque quanti problemi sono connessi a questo tema. Uno fra i più citati riguarda quello dell'ecosistema nel quale la creatività si produce, quindi non solo l'aspetto, chiamiamolo così, concettuale dell'individuo creativo, ma dei fattori predisponenti alla creatività che stanno nell'ambiente circostante. E qui, anche qui la letteratura è svariata, penso alle varie atmosfere creative, gli ecosistemi creativi, gli ambienti creativi, tutti questi hanno naturalmente alcuni elementi comuni, il fatto di stare in società aperte il fatto di stare in società tolleranti, il fatto di stare in società nelle quali le diversità sono accolte, cioè tutte forme, diciamo, dove gli elementi stereotipati vengono, tutte forme sociali nei quali gli elementi stereotipati vengono meno, perché è evidente che gli individui creativi sono per loro natura, eh, potremmo dire, dei driver anticiclici, anticiclici rispetto a quello che è la norma, sono soggetti che sono Tendenzialmente chiamati a rompere le norme, a rompere i nuovi comuni perché la creatività sono dei processi di conoscenza aggiuntivi e quindi per forza di cose programmaticamente fanno della diversità un valore, valore individuale e valore sociale. I contesti nei quali questi si situano però non sono facili perché? Perché da un lato noi ci troviamo in una, diciamo, il re, il, la comunità dei creativi è strutturalmente minoritaria, nel senso che le persone che vivono nelle città, nei paesi, hanno delle dinamiche di vita che sono via portate invece verso processi di omologazione e lo fa lo stesso mondo del mercato, questo. Quindi la creatività non è un valore premiante per la maggior parte degli individui. E dall'altra parte c'è un altro rischio che è connesso al fatto che quando ci si trova di fronte anche a realtà come l'Emilia Romagna che invece cercherebbe di investire, il rischio è quello di non istituzionalizzare troppo questi processi perché istituzionalizzarli troppo significa poi in qualche modo farli ricadere in logiche di tipo neocorporativo che pure esistono anche nella nostra società e sappiamo è uno dei limiti della nostra società emiliano-romagnola il fatto di essere da un lato molto aperta è un lato positivo dall'altra parte però tendenzialmente corporativa e quindi a costruire poi delle gabbie, delle scatole sia di natura pubblica sia di natura privata che tendono questi fenomeni a imbrigliarli sotto un altro profilo Difficilissimo trovare un punto medio. Allora, una, per venire alla domanda, perché naturalmente non mi sottrago la risposta, ma volevo semplicemente introdurre il tema ricordando la qualità del libro di cui stiamo anche parlando, di questo pomeriggio, ehm, io credo che in effetti il patrimonio possa essere uno di questi luoghi potenzialmente creativi. Il patrimonio non lo è dal punto di vista teorico astratto, un luogo che secondo la norma è un luogo di conservazione e tutela e quindi tutto sommato un luogo deputato alla stabilizzazione di beni del passato, di natura materiale e immateriale eccetera eccetera. In realtà però il luogo del patrimonio essendo un luogo diciamolo così elite, al di fuori dello spazio del mercato tradizionale, cioè è un luogo neutro sotto questo profilo, è uno spazio che non è deputato ad alcuna funzione particolare che non sia la fruizione culturale, potremmo dire che sotto questo profilo ha una specie di barriera che lo, diciamo, che lo ehm, protegge da qualunque forma di utilitarismo precostituito, cioè non è utile a qualcosa di definito, può essere utile a ciascuno e utile alla società perenne cose, ma non è funzionale a una utilità definita, questo fatto lo rende un terreno assolutamente neutro, cioè un luogo, uno spazio eh, pubblico nel quale pubblico anche se è privato, un luogo naturalmente, parliamo del pubblico come spazio patrimoniale che possono essere come vocazione se è aperto al pubblico, nel quale questa, eh, la contaminazione creativa può avere luogo in una forma assolutamente eh, diciamo, spontanea. Io adesso provo a dirvi alcuni, eh, fare alcuni esempi perché è inutile parlarne teoricamente. Quando eh, si formò, par parliamo di una cosa che, che, a cui Elena ha, diciamo, ha fatto riferimento nel, nella sua, nel suo primo saggio di, quasi, di apertura del volume, quando si formò l'Istituto delle Scienze a Bologna in contrapposizione con l'Università di Bologna, stiamo parlando dei primi anni del Settecento, eh, questo istituto nasce con una vocazione che è quella di rendere eh, diciamo, la sperimentazione scientifica elemento di base, quindi al di fuori di un sapere standardizzato di natura puramente teorica, e dall'altra parte di contaminarlo poi con lo spazio sociale circostante se era possibile. Come funzionava l'università dell'epoca? Si basava su due pilastri che erano anche teorizzati, primo il fatto che i professori dovessero essere bolognesi, il secondo che dovessero essere anziani, cioè la carriera era per anzianità, i più vecchi erano i professori più autorevoli e dovevano essere bolognesi. Quindi questo era il meccanismo, quindi è esattamente il contrario di qualsiasi logica di tipo culturale creativo il Conte Marsili che produce l'istituto delle scienze, viceversa fa una sfida che è assolutamente anticiclica. Io voglio creare uno spazio che invece è totalmente originato dalla sperimentazione, che è aperto verso l'esterno, tant'è vero che i, eh, diciamo, eh, i processi verbali voleva pubblicare ad Amsterdam, che era il luogo dal quale si diffondeva la scienza in Europa nel Settecento per renderli più di.. Più diffusi, quindi esattamente un concetto eh, opposto, e questo percorso di scontro, incontro, scontro poi si risolve nella sconfitta dell'Istituto delle Scienze. Nella sconfitta perché? Perché il contesto creativo non c'è. Quelli che stanno a Bologna nel Settecento, nella prima metà del Settecento non hanno nessuna intenzione nessuna intenzione di recepire questo tipo di, eh, di ibridazione creativa. Quindi, il, il luogo dell'istituto si mantiene un contenitore diciamo che diventa via via un museo, cioè viene patrimonializzato e museificato un luogo che era stato concepito non come museo ma come luogo di creatività, quindi la creatività diventa museo. Causo, eh, diciamo, eh, <ride> è, è la sequenza di un missile intercontinentale che sta per partire, appunto. Devi dare solo <ride> un, un comando a Siri, no? <ride> C'era una sequenza alfanumerica. dice: allora, noi che frequentiamo i film, diciamo vengono in mente immediatamente queste cose. l'altro caso che è esattamente opposto. E invece quello che succede a eh, Faenza nel 1908 allora Faenza era la città della ceramica nel 400 e così via nel corso dell'Ottocento queste famiglie avevano venduto tutti i loro beni più belli, erano state chiuse le aziende non c'era rimasto più assolutamente niente e non c'era neanche un museo, non c'era nulla all'inizio del Novecento il segretario comunale di Faenza che si chiamava Ballardini ha un'idea e questa idea è un'idea geniale prendere il nome della città che si chiama Faenza che è nelle principali lingue europee è l'equivalente di ceramica Feyens e renderlo un brand renderlo un brand come? costruendo un bollettino plurilingue nel quale si danno informazioni su questo settore della produzione del collezionismo anche produzione e collezionismo che essendo di nicchia assoluta ma essendo frequentato dai maggiori musei europei, aveva bisogno di eh, continui esperti, di scambi veri e propri. Il bollettino ha un enorme successo e incominciano lui, si fa, in cambio, si fa dare dei pezzi dai musei. Si fa dare dei pezzi dai musei, tant'è vero che dopo il 1908, l'esposizione Faentina, nasce il museo della ceramica, che è quello attuale, che quindi non è un museo storico della ceramica, è un museo costruito con un'idea culturale di utilizzare il nome della città come brand per ridare centralità nella città al tema ceramico sulla base di quello riaprire le scuole tecniche di ceramica e le fabbriche di produzione di ceramica e gli artisti soprattutto artigiani e artisti che nel corso degli anni 40, 50 e nel dopoguerra danno origine a una nuova fioritura della ceramica faentina questo è un classico esempio di che cosa vuol dire la creatività stimolata dal patrimonio nel primo caso abbiamo visto una creatività che non si traduce in una ibridazione del tessuto economico produttivo e rimane fine a se stessa in qualche modo dando origine a un bellissimo museo ma non a qualcos'altro Qui invece c'è il museo, ma c'è anche dietro tutta una fase di studio, di produzione, di ricerca, di educazione, che non risale al 1970 legata agli americani, no, è italiano, in un posto poverissimo, perché stiamo parlando della faenza dei primi del Novecento, piccola città della Romagna, agricola, rurale, non ci sono industrie, non c'è meccanica, non c'è nulla di tutto questo, eppure succede. Allora questo che cosa ci racconta? Ci racconta una cosa fondamentale e cioè che il contenitore eh, patrimoniale può diventare utilizzando i sistemi di comunicazione attuale, una piattaforma a servizio della, della creatività, una piattaforma può essere mediata anche da piattaforme informatiche certamente, può diventare un servizio abilitante, non è un servizio diretto è un servizio abilitante a funzioni creative che si può indirizzare in N maniere verso settori di commistione con che so io eh, la radiologia la diagnostica per immagini che serve alla medicina e serve al patrimonio per recuperare cose che altrimenti sarebbero sconosciute eh, oppure eh, la fisica, per addirittura le, le forme anatomiche di cera, vengono recuperate in alcune scuole di medicina americana e californiana come strumento, addirittura nuovo strumento didattico, perché è più efficace delle pur importanti raffigurazioni 3D che si riescono a riprodurre. Ci sono insegnanti che cercano di riprodurre o di rifare calchi di cera della nostra tradizione ceroplastica perché è assai più efficace per l'insegnamento dell'anatomia. Questo è il professore di Stanford, non professore di Bologna, professore di Stanford. Allora, questo è quello che intendo per potenziale creativo del patrimonio. Certo, ci deve essere una grande disponibilità alla ibridazione, cioè ci deve essere una connessione che oggi non sempre esiste all'interno dei nostri musei, che purtroppo sono depauperati di risorse umane, di personale e così via, che non possono essere lasciati come meri depositi di, di cose, ma devono essere in qualche modo, prima di tutto rivitalizzati con capitale umano capitale umano che abbia questo tipo di sensibilità, ma il potenziale creativo è in loro fin dall'origine. Grazie. Grazie Presidente per questa straordinaria così, eh, attualizzazione del presente e la cultura del progetto del passato. Eh, ho volutamente proprio usato questo termine perché mh, ora darei la parola a Flaviano Celaschi, professore eh, di disegno industriale dell'Università di Bologna eh, mh, vicario della Scuola di Ingegneria e Architettura e mh, presidente del cluster Industrie Culturali e Creative eh, nonché eh, grande insomma protagonista insieme a Elena Vai di questo, di questo bel libro che presentiamo appunto oggi e magari attendevo ho sbagliato non l'ho detto all'inizio mi scuso con Elena e Elena è tra, ha una molteplicità di ruoli appunto e, ed è tra gli inventori di design Bologna Design Week con grande nostro partner da due anni. Ehm, nel cedere la parola a Flaviano Celaschi appunto eh, ricordo anche che comunque l'Istituto Beni Culturali proprio con eh, Flaviano si sta facendo piattaforma neutra attraverso i musei, eh, le biblioteche e gli archivi nel suo corso di, di, la, di laurea per il laboratorio di design del prodotto. Grazie Flaviano. Grazie a te dell'invito. Grazie a lui, Presidente che ci accoglie. Grazie a voi. Grazie a voi. Eh, faccio uno spot subito. Ho visto l'amica la Cassese che tra poco presenterà un bellissimo libro su un artista autore, diciamo molto singolare, che attraversa molto bene la narrazione che ha fatto eh, Balsani poco fa. E quindi vi aspettiamo a Palazzo Isolani alle 17.17. 17. 17. 17. 17. E, sì, e... Giovanna Cassese ci introdurrà nella storia del fine dello spot pubblicitario. Io vengo da quel paese, l'ultimo paese della provincia di Piacenza che ha detto, eh, detto l'assessore Ferriere alla Ligure, tanto per dire eh, quanto siamo lontani. E prima che mi musealizzino come Conte, come, come, conte Marsili, eh, stiamo cercando di, di, di creare un. po' Di una situazione che grazie alla lungimiranza della regione Emilia Romagna è nata la consapevolezza che esiste un pilastro dell'economia di questa regione, perché stiamo parlando di economia, anche se stiamo parlando di cultura, che si chiama industria culturale creative. creativa. Per farlo molto breve, ma hanno già detto che coloro che mi hanno preceduto, sono un po' due famiglie diverse di eh, imprese, quelle imprese che noi chiamiamo Made in Italy. Che non potrebbero essere eh, medivinta di avere dei beni a così elevato valore simbolico se non introducessero nel loro processo produttivo dei fattori di cultura e di creatività molto profondi. Quindi si nutrono di questo tessuto che è stato descritto per poter dare dei beni, un paio di scarpe non può essere venduto a 2500 euro in giro per il mondo se non contiene questi fattori di valore simbolico e culturale oltre che prestazionale e qualitativo. E questa è una prima famiglia delle realtà, come dicevo già, ma in cui la nostra regione è pesa molto, ma ce n'è un altro che è fatto di una miriade, l'assessore lo diceva prima, di microscopi che in realtà sono soggetti partite IVA, si diceva una volta, molto spesso anche senza la partita IVA, che eh, in realtà sono come i microorganismi che stanno nel nostro intestino, il bioma, senza i quali noi non riusciremo a vivere, cioè il nostro organismo che è fatto proprio di muscoli, di scheletro che potremmo dire che è l'industria primaria e secondaria della, delle attività produttive e eh, i servizi e la ricerca che sono il sistema nervoso e il cervello non vivrebbero se non avessimo miliardi di piccoli organismi nel nostro intestino che ci aiutano a smontare quello che mangiamo per farlo diventare un nutriente per il nostro corpo. Quindi la società, in questa metafora, è fatta, la nostra società, noi riusciamo a fare quel bene ad elevatissimo valore simbolico perché siamo pieni di soggetti che, anche se non sempre accettati dalla società, fanno continuamente produzione e riproduzione culturale e creativa. E quindi abbiamo cercato di mettere insieme questi due insieme, e questi due insieme pesano tanto rapporto Herbert, eh, che sottolineo è stato presentato recentemente, ma interessante, la seconda edizione, l'altra presentazione avvenne cinque anni fa. Eh, ci sono dei dati che sono economicamente importanti, al di là dei fattori eh, culturali. E quindi, eh, e quindi ci interessa sapere per esempio che cosa è successo in questi cinque anni, perché chi fotografa con dei rapporti così approfonditi, di 700 passapagine, la realtà del nostro settore, ogni cinque anni eh, vede un, una differenza, un delta di, di, di situazioni che sono per noi interessanti, e voglio trattenervi su queste. Per esempio, vede un'accelerazione impetuosa dell'importanza degli eventi. Noi abbiamo una visione del nostro territorio che è tendenzialmente statica, eppure da qualche anno a questa parte. Eh, c'è una vera e propria industria, di attori che producono ideano, producono, realizzano, organizzano, comunicano eventi e questi eventi con molta puntualità sono diventati dei modelli di cui il nostro paese è pieno. Pensiamo a cosa è successo da quando il festival di, della letteratura di Mandola come modello, come format è diventato un elemento da emulare, da distribuire in ogni territorio e non c'è territorio che non senta l'orgoglio di trovare un tema attorno al quale sviluppare una forma di festival dove le persone eh, oggi fanno la, la comoda. si devono prenotare settimane prima su internet già avere un posto per poter entrare, due, z, due, due cifre dimostrano la crescita esponenziale che stanno avendo questi eventi e la quantità di persone che fanno migrare da una città all'altra e l'orgoglio di queste città che crescono anche economicamente su questi fattori. Eh, ci sono anche altre situazioni, per esempio nella nostra regione ci sono più di 20 Lab che dimostrano eh, quanto ci sia una trita schiera di giovani che, di cui non è facilissimo capire la provenienza di istruzione e di, e di cultura ma che sentono un fortissimo bisogno di tornare a fare un neoartigianato tecnologico, quindi di mettere le mani in pasta, farlo attraverso delle tecnologie e delle macchine, farlo in una logica digitale e quindi autoformarsi ad essere poi i migliori eh, operatori dell'industria eh, che produce tanta economia e tanto benessere nella, nella nostra regione, che è l'industria della meccanonica perché ci va eccetera eccetera quindi è come se si fossero autogenerati in una scuola così come quando nacque, nacque l'università di Bologna no? sono gli stessi studenti che sentono il bisogno di andare verso le tecnologie e, e, e poi per esempio i i tematici si sono sviluppati dei fenomeni che originariamente erano un po' localistici anche un po' permettetemi di dire un po' di erogia, un po' da bambini che sono diventate delle vere officine, delle fabbri eh, L'Italia in miniatura è un'industria che produce paesi in miniatura in giro per tutto il mondo, quindi con le tecnologie più sofisticate, rileva, scandalizza e riproduce beni, monumenti, città che vengono poi installati in parchi tematici in tutto il mondo, quindi dalla sperimentazione fatta su quel territorio eh, non nasce solo un luogo che è anche grazie ai giri delle crociere, eccetera, è uno dei più visitati, ma... Uh, addirittura, come dire, diventa processo che noi vendiamo in giro per il mondo nella nostra capacità di immaginarci dei lavori che, in un, in un intervallo piccolo di tempo, permettono di come dire, vivere la complessità, la particolarità di un territorio. Pensate anche alla formazione che è stata citata: ci sono in Emilia-Romagna 11 università, pubbliche o private, e 37 enti di formazione che erogano corsi post-diploma nelle, nelle attività diciamo, dell'industria culturale creativa. La massa di, di soggetti che gravitano nella nostra regione genera quindi un nuovo subsettore, potremmo chiamarlo comparto economico, che è quello di tutti gli operatori della formazione alle industrie culturali creative, noi eh, abbiamo poi una caratteristica regionale che è quella di non avere il super mega capoluogo, quindi ogni, ognuno dei capoluoghi ha uh, queste risorse, queste possibilità, tante persone che lavorano in formazione, per cui non è facile minano, come a Milano, Roma o Firenze vedere questa concentrazione e sentirla tutta insieme. No? Quando chiudono uh, queste scuole non è che percepisci la differenza, perché sono talmente sparpagliati uh, sul territorio che veramente uh, fa stupore questa, questa capillarità. Ma se misuriamo quantitativamente i docenti e gli studenti di, queste, di questo sistema, prendiamo paura, è una vera e propria nicchia produttiva, un comparto produttivo che non è uguale nel nostro paese. Perché poi, come diceva il Presidente, gravita dalla vera e propria produzione quasi manufatturiera di qualità culturale fino al digitale pura, all'audiovisivo, all'intrattenimento. Quindi è veramente una, una situazione composita. E poi c'è la moda, la moda però da noi è una moda, è una moda insolita, nel senso, nel senso che eh, io mi, mi arrabbio molto quando vedo che sul palazzo di Renzo viene speso un grande drappo pubblicitario con una delle più preziose marche del nostro territorio, che è tipicamente carmigiana, non venese, è nata lì e non poteva nascere in nessun'altra parte del mondo, c'è la marca, possiamo anche dire New Job, perché sono degli amici. E poi sotto c'è scritto Milano, no? a Bologna, in piazza centrale, sul manifestone della religione sotto c'è scritto Milano. Ma questi non sono i canatti, questi si stanno portando in borsa e hanno capito che se ci scrivono a Milano, il valore del brand è di un certo tipo, se ci scrivono a Campi, c'è un po' di ansia, cosa sarà, cosa sarà, come funzionerà, questo e quindi noi ci dobbiamo rimpossessare, comunque accettare una logica in cui la moda si fa qua, gran parte della moda si fa qua e poi si fa anche in una miria dei piccolissimi laboratori che vanno eh, dalla Sicilia fino al Veneto, mh, ma viene la regia di questi processi, la, la qualità, la progettazione, l'industrializzazione avviene nel nostro territorio e, e, e però non siamo un brand significativo in termini di territorio per la moda quindi abbiamo molto da fare a riconoscere e celebrare il patrimonio che abbiamo in questa direzione e poi, e poi abbiamo una migliaia degli ex eh, pitturatori di insegne si chiamavano più o meno così erano dei signori con una scaletta una bicicletta che andavano a fare le insegne sui muri o i, o i manifesti digitali che sono diventati l'industria della comunicazione e della grafica una delle industrie come dire, che con la migrazione nel digitale, con la migrazione nell'immagine in nel movimento sono diventati dei veri colossi, pensate che cos'è Pixar, nel mondo e vi rendete conto come dire, di, che, eh, di che figura sono diventati questi pittori con la scaletta e la bicicletta, no? eh, delle potenze incredibili in termini di investimenti tecnologici, in termini di... Eh, di, di di personale coinvolto nelle loro attività e qui ne abbiamo veramente tanti e, e si fa veramente molta, molta sperimentazione permettetemi anche di dire che nella nostra regione ci sono 150 più o meno, mila guardate che è un numero incredibile 150 mila architetti iscritti agli ordini professionali più i paesaggisti, più eh, i designer iscritti all'arte, alle, alle associazioni eccetera eccetera di questi che lavorano effettivamente nel settore immobiliare, delle costruzioni e della trasformazione del territorio, ne stimiamo più o meno la metà. Cosa fanno quegli altri 75.000? Magari hanno sposato un uomo o una donna ricca di mano di eredità, però se così non fosse, ragazzi, questi sono 75.000 libri di professionisti dell'industria culturale creativa e sono in un momento storico molto delicato e noi dobbiamo in ogni modo cercare di capire come fare a valorizzare 75.000 cervelli eh, scolarizzati, tecnologizzati, culturalizzati, sensibili, che sono essi stessi poi il mercato di tanti degli eventi, delle situazioni, dei prodotti, eh, perché sappiamo che se non c'è la domanda non c'è neanche l'offerta. Cioè perché questa regione è così, eh, è così eccezionale? Perché siamo degli ottimi consumatori di industria culturale creativa. Se a noi, noi non piacesse andare su dei voli di bellissimi, non li avremmo fatti. Se a noi non ci facesse bello avere le scarpe più addosso, più belle del mondo, non avremmo imparato a fabbricare le scarpe migliori. Quindi noi dobbiamo essere i migliori consumatori per poter capire come si fa a dare la migliore risposta al nostro bisogno. Questo significa investimento anche in formazione, che purtroppo, o meno male, non vale solo per noi. Noi dobbiamo formare nel mondo i nostri mercati. non è che eh, Quando scopriamo che i marchi della, delle grandi griff della moda in Cina moltiplicano del 30-40% la dimensione del logo della griff, della G di Gucci, eccetera, ma è perché si rendono ben conto che l'unica lingua che oggi si può parlare, con un certo tipo di mercato nel mondo è quella della sintesi del logo, è quella per cui se c'è quel logo so che quel prodotto vale non è che vale perché io riconosco il lavoro dell'olvatrice o la natura della pelle di primo fiore di vitello che sta lavorato in un certo modo non ancora in me purtroppo ma allora quindi quando poi i marchi migrano e vengono comprati all'estero a noi cosa rimane? A noi rimane la capacità di fare quel prodotto eccezionale e quindi noi dobbiamo formare nel mondo il mercato che vorrà scegliere i nostri prodotti, e i nostri servizi perché non è autoformato questo mercato nel mondo e questo è un vero peccato perché se non lo formiamo noi vuol dire che non ci sarà i mediatori di innovazione sono importantissimi, sono stati citati mi sembra di capire dalla citazione storica che l'istituto in un certo momento aveva la finalità proprio di essere un, un motore e un mediatore di innovazione e questo ci dà ancora più coraggio nell'idea che questi processi, innovazione, tecnologia, ricerca, cultura, creatività, non vanno proprio sempre insieme da soli, così basta metterli lì, ci sono, ma poi si incontreranno. E' pur vero che l'incontro che avviene nelle nostre piazze, nelle nostre strade, anche per motivi eh, come dire, di, di pubbliche relazioni piacevoli, è molto foriero poi della nascita di cose interessanti, ma certamente non possiamo lasciare eh, che queste cose succedano da sole, dobbiamo investire in strumenti e situazioni di mediazione. E poi ancora le fiere, io ho analizzato il pacchetto delle fiere che avvengono alle fiere di Bologna, che peraltro invadono in e altre situazioni, e con l'80% delle fiere che vengono fatte nel nostro territorio hanno una ragione legata all'industria culturale creativa. Quindi un grandissimo motore di tutto ciò che noi mettiamo in esposizione che proprio in questi giorni invade questo territorio Cersario, è la dimostrazione che perfino quella, quel, quel momento produttivo che occupa tantissime persone nel nostro territorio è, dipende in gran parte dall'industria culturale creativa e poi ancora gli eventi, i grandi eventi, degli eventi abbiamo parlato Due eventi in cui sono stati incredibili, cioè nel nostro territorio: il Papa Bologna e Vasco a Modena sono stati due eventi di cui è stata fatta anche un'analisi economica eh, di ricaduta e abbiamo preso paura, abbiamo preso paura perché siamo riusciti, sono riusciti, non c'è eh, siamo riusciti come territori a farli a, a, senza un incidente, senza un problema, senza una preoccupazione di sicurezza e questo è già in questo momento storico incredibile ma eh, la, la dinamica, di, la quantità di volontari che sono stati coinvolti in questi processi è incredibile. Che, se, non, se non cosa, se non l'orgoglio per il proprio territorio che muove eh, masse così incredibili di persone per ottenere un risultato pubblico. Ancora tantissime cose che riguardano questo rapporto, ma ve lo voglio un po lasciare, lasciare scoprire, eh, perché eh, questa massa, o noi la coltiviamo, o noi prendiamo i probiotici e facciamo una serie di azioni per mantenere la flora intestinale, scusate, è una bellissima metafora, ma spero chiara, vitale, oppure sapete cosa succede se si blocca la flora intestinale? che potrebbe succede? Grazie. Grazie professor Celansky, mh, sei stato molto, molto efficace e poi mh, grazie anche per aver dedicato eh, molto tempo a, a spiegare il processo che sottende il cluster dell'industria eh, culturale creativa che vuole appunto creare una rete eh, attraverso impresa e istituzioni creativi eh, di modo che possano essere canalizzati verso nuove professioni. Eh, ora darei la parola al professore, professor Fabrizio Montanari, eh, professore di organizzazione e management della cultura e della creatività dell'Università di Modena e Reggio Emilia, eh, membro del comitato scientifico del rapporto R2018 e autore del libro Ecosistema Creativo, Organizzazione della Creatività in una Prospettiva di Network, edito quest'anno da Franco Angeli. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Eh, che dire? Tante cose sono già state dette, diciamo, cui non mi, non mi dilungo ad aggiungere, ma dire cose sull'importanza della, della cultura e della creatività, sul valore che appunto la ricerca fatta con Herbert eh, mette bene, bene in mostra questa grande ricchezza, che abbiamo appena anche illustrato con alcuni esempi. La cosa su cui volevo magari pissare la attenzione, prendendo spunto un po' anche da chiesa che abbiamo avuto prima, è il tema che secondo me, rispetto all'altra eh, analisi che è stata fatta nel 2012, in quest'ultima c'è stato un elemento che è emerso delle unioni anche parlando con appunto, Michele Di Matti quadro è venuto fuori, che è il tema anche della spazialità, no? adesso ho un lavoro agli architetti facendo eh, quel di organizzazione aziendale, cioè cos'è? Il tema di come in questo ecosistema diventano importante avere dei luoghi che aggregano e fanno anche da moltiplicatore delle relazioni, no? cioè ad esempio anche l'esempio dei 75.000 architetti Tipo, cioè, e a quest'estate sono andato che non ero stata una presentazione perché sono andato in Italia, all'estero, per studiare il caso di un ex deposito degli autobus riconvertito in incubatore creativo. Allora lì, nel senso, ho fatto molta impressione la politica inglese, nel senso che loro l'Estero era la seconda città più unica d'Europa negli anni 30-40, perché era il fuoco dell'impresa dell del settore tessile inglese, quindi c'era Londra e poi l'Ester. Negli anni 60, dopo la seconda guerra mondiale, immigrazione da tutti i paesi del Commonwealth per lavorare, quindi è una città dove non c'è la maggioranza bianca, l'unica in Inghilterra, perché sono tutta una città molto cosmopolita. Poi negli anni 80, l'industrializzazione, e quindi queste aree, che sono veramente impressionanti, delle fabbriche, sono state abbandonate. E nel 97 l'Ester praticamente ha deciso di investire sul tema della creatività, sul, sul design sul lavoro, eh, sulla, sull e sull'architettura e eh, hanno iniziato a costruire un quartiere culturale. In questa parola dismessa. Di e lì, diciamo, a differenza a volte, della politica italiana, non dell'assessore che assolutamente in questi dieci anni in cui mi ha supportato per un altro buono che avevo, cioè, è sempre stato molto coerente, il, eh, hanno fatto per vent'anni portato avanti lì liquidi tutte le iniziative creative dell'estero devono andare a confluire lì, mentre da noi, non c'è questa perseveranza. E questo è ha fatto che da lì cioè, non, non hanno ricostruito una parte delle case, se uno apre esce da questo incubatore e apre una azienda preferisce aprire la lingua, cioè, si creano tutte quelle cose che si leggono anche sui libri, che è in cui si parla anche del mio, alcuni lo chiamano il basso. Figlio, il fatto che le persone escono, vanno al bar, incontrano un altro, parlano, discutono e intervistando le persone che lavorano mi hanno detto, guarda, io lavoravo a casa e devo dire che lavorare a casa mi rimane anche un po' la depressore, perché stando a casa, non ho la possibilità di confrontarmi, poi diventa molto difficile eh, gestire bene il tempo da dedicare al lavoro e quello da dedicare alla famiglia, sì, soprattutto quando stavano le il tipico era persone che lavoravano età, erano per casa e potevano riprendere. Per cui questo luogo diventa un, un, un, un luogo di aggregazione, un luogo che le persone vanno. Ovviamente c'è anche possibilità di affittarlo a prezzi modici, per ah, proprio, essere una cosa pubblica, con questa volontà. E tutto questo crea un fenomeno che va a investarsi sul bus creativo, la flora detta prima. E siccome questo è molto interessante, è venuto fuori del, del tema e questa cosa che intanto si sposa bene anche con l'iniziativa della Regione sui laboratori urbani aperti, di cui appunto a Modena c'è sarà proprio dedicato alle, alle attività culturali, o anche la bello che c'è in amore. Qui c'è una allora, stazione di Bologna, sono tutti questi luoghi che hanno anche una certa cioè dove loro i confini tra cultura e creatività, già qui abbiamo detto, no? cioè tipicamente come commissione di quel settore più tradizionale, la manifattura, la metallica, ma anche la differenza da dove è che arriva la cultura e dov'è che c'è il welfare, no? dov'è che c'è la qualità di vita delle persone. Allora queste stesse industrie creative e culturali diventano è se stesso uno strumento che altri magari chiamano innovazione sociale. Quindi di ripensamento anche della, dei servizi, del modo di vivere della creatività e ripensamento della stessa città. Allora, nel senso attraverso la rigenerazione e la riqualificazione di spazio. Allora tutto ciò secondo me è molto interessante questo che è, cioè, è emerso, cioè prima dell'altra volta non c'era questa tematica, era eh, molto più sulla valorizzazione anche dell'impatto economico delle industrie creative. E questo tema secondo me è molto interessante perché anche l'introduzione dell'assessore spesso l'Italia cioè, sembra sempre un po' ferma no? un po' poco in movimento un po', un po', un po', un po addirittura sempre adesso ritorniamo indietro no, nel passato mi stupisce che ne dica usciamo in Europa così facciamo il campionato contro il come cioè, era negli anni 80 o negli anni 90 allora in tutto ciò secondo me l'idea invece di attivare attraverso la curiosità, la creatività andare a costruire anche sui nuovi immaginari delle persone perché il tema, tema che affronto nel diciamo, mio libro su cui mi sono molto diciamo, divertito è il tema dei processi cognitivi no? cioè ad esempio in un'azienda un piccola che c'è cioè, la ragione mia abbiamo fatto uno studio dove abbiamo detto quanto le persone parlano tra di loro che si scambiano idee perché l'idea è che se noi abbiamo un contesto con grandi scambi di idee di comunicazione effettivamente il risultato è quello. Ma poi mi ha pensato, cioè, ma secondo te, Massimo, quanto parla con Flaviano e vincendolo. Quindi abbiamo fatto rappresentazione di qui di Ciascuno. È mi poi fuori fantastico che c'erano delle idee di un totalmente diverse e quelli che erano creativi erano quelli che percepivano un network più coeso. Perché questo faceva sentire in un ambiente di scambio, in un ambiente in cui potevano anche sentirsi liberi di sperimentare e via dicendo. E questo, secondo me, può essere applicato anche a livello di vita della quotidianità, su tutti altri temi come insicurezza, incertezza, della, della, della, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera dilungarmi. Diciamo, di e soprattutto anche su come cambia la luce della città. Cioè pensiamo per esempio di FCA come era Torino negli anni 90 o come era Milano, l'altro zoologo che dice anche in Bocconi e è venuto ospitato quelli di base in Milano, che è un altro centro di innovatore culturale e lì c'era un salto breve e vedere queste immagini di com'era l'azienda, di com'era la zona di, di Point con questo design di Via ottona quindi dove c'era la settimana del mobile ad aprile vedere com'era per la del 1820 nel 1994 che è portato a Cossuato Milano a lì, ed era una zona dove c'era il passaggio del ponte dove non ci si andava la sera perché non c'era niente perché era c'erano le fabbriche abbandonate e adesso invece è una zona insomma, molto, molto bella di dinamica, come cambia allora, in questo scopro, secondo me, di cambiamento, di gestire la dinamicità anche contro altri, altri diciamo, fenomeni sociali che è frenata, secondo me è molto interessante usare anche la cultura e la creatività per andare a lavorare sull'immagine collettiva che le persone danno e si creano, di qual è la città, di qual è il modo di vivere e in questo, secondo me, l'industria creativa sono sono una leva fondamentale. grazie professor Montanari come le dicevo prima eh, così le suggestioni nate dal, dal suo libro mi fanno anche ricordare eh, l'importante studioso di questo fenomeno che è Richard Florida che ha fondato proprio sulla tolleranza, la tecnologia e il talento la base per appunto lo sviluppo della, della creatività e L'assessore sta facendo tantissimo in Emilia Romagna per la rigenerazione delle città, della qualità urbana, voglio ricordare degli appuntamenti nell'ambito della settimana della cultura, c'è cioè proprio un convegno in tre tappe a Reggio Emilia, Ferrara e Modena con l'apertura di un nuovo spazio proprio in via del Porto il 12 ottobre. E a questo punto appunto arriviamo a Bologna, la fortuna di un nuovo spazio, ma anche parliamo con Giorgia Boldrini, eh, responsabile di Incredible, un eh, antesignano dal 2010, eh, no, antessignano proprio il primo eh, progetto di grande successo appunto di, di cluster eh, culturale creativo. Eh, Giorgia Boldrini è responsabile appunto di questo progetto ma eh, in particolare anche delle politiche e dei progetti di creatività della città di Bologna. Grazie. Sì, grazie. Sono molto contenta di essere qui e soprattutto anche della successione degli interventi che ha toccato tanti punti. Alcuni di voi sanno cos'è Incredible, altri non lo sanno. L'acronimo è molto bolognese, ma Incredible è un progetto regionale è nato fin dall'inizio con l'idea che eh, se guardiamo, io sono un dipendente del comune di Bologna ma se guardiamo nei confini comunali andiamo un po' qui là e questo ci ha permesso di sviluppare un'ottima collaborazione con la regione emilia romagna che è il principale sostenitore di questo progetto e con una serie di partner pubblici e privati quindi in credito, nasce già nel 2010 con l'idea di creare opportunità. Con, diciamo, noi, diciamo, noi siamo il centrocampo, siamo quelli che smistano la palla e con l'aiuto di una trentina di partner pubblici e privati alcuni sono qui in sala c'è Aster, c'è Herbert c'è anche lo studio legale Pellegrino che è uno dei partner privati più attivi e noi <ride> ci diamo sempre per offrire contributi, spazi e servizi in un'ottica integrata quello che abbiamo detto Fino adesso mi permette di ripercorrere un attimo, in 5 minuti, la storia del progetto. La dottoressa Collina all'inizio citava il 2010 come anno in cui in Europa si parla del Unlocking the Potential of the Creative industries, quel famoso documento, ma noi italiani eravamo arrivati prima, perché nel 2009 il MIBAC, non sicuramente un'istituzione che uno pensa essere all'avanguardia nel mondo su dell'industria creativa, aveva fatto un meraviglioso libro bianco della creatività curato da Walter D'Agat che è stato indirettamente citato prima, che è un documento che ancora oggi va letto, che non è superato e che è quello che a suo tempo abbiamo preso come, come spunto iniziale per il lavoro su Incredible e sul quale peraltro Data la proliferazione infinita di definizioni e gli iter italiani nazionali che non consentono ancora di avere una definizione diciamo, univoca, definitiva, eh, c'è stato l'anno scorso un tentativo che adesso è un po' lì fermo, vediamo, noi ancora oggi per INCREDIBLE, per questo progetto usiamo le definizioni del 2009 del BIBAC. INCREDIBLE che cos'è? È un progetto di cui oggi noi abbiamo lanciato la settima credo edizione, che scade il 30 di ottobre, spot, aperto a tutta la regione di Germania per la creazione di impresa, per progetti di impresa nel settore artistico, culturale e creativo. È nato con uno sguardo culturale, ma con una grande attenzione alla sostenibilità economica. Un altro dei temi importanti che sono saltati fuori, che citava Dunque, l'assessore Mezzetti citava, ha citato più volte il report simbola e appunto il 9 di ottobre, e ringrazio anche Antonio Taormina che ha fatto da tramite, sarà presentata a Bologna l'edizione del report, quindi avremo occasione di, di, di risentire e di riparlare di questa dimensione duplice, cultura, economia, dati, cosa succede. E, quello che diceva sia l'assessore sia in parte il professor Balzani è anche quello che ha ispirato Incredible. C'è un grande problema di comunicazione tra il mondo della cultura e il mondo dell'innovazione, del design, delle scienze e della tecnologia. È un problema più italiano che europeo, anche perché il patrimonio culturale, che è un nostro grande asset, è anche un nostro grande, fra virgolette, peso. Chi mi conosce sa in che senso lo dico, cioè, noi non partiamo da una tabula rasa, non siamo Endoven, non possiamo pensare di essere Endoven. Dobbiamo lavorare con un'eredità, un patrimonio straordinario che però ci rende anche le spalle, come chiama Papà, molto importanti. Insomma, noi abbiamo dei genitori molto importanti, quindi, partiamo dovendoci anche emancipare e guardare al futuro in un modo diverso, quindi il nostro modo di fare innovazione deve essere diverso, noi non possiamo essere Milano, non possiamo essere Londra, dobbiamo essere noi è venuto fuori da in varie, in varie occasioni questo quindi Incredible cosa voleva andare a fare? voleva andare fin dall'inizio a lavorare su quei creativi che arrivano a Bologna per studiare Dico a Bologna, ma intendo a Bologna, a Modena Reggio, che per tanti aspetti poi ci sta dando anche qualche punto, come università su alcuni aspetti, e quindi non su tutti, eh, per carità. Comunque, in tutto il nostro territorio, ovviamente noi guardiamo Bologna perché, perché Bologna è centrale geograficamente e ha una serie di istituzioni che sono il DANS, che sono... Di Belle Arti, che sono il conservatorio, che fanno sì che il peso numerico dell'arrivo degli studenti in discipline artistiche e culturali sia molto più forte. Quindi, noi abbiamo un potenziale umano pazzesco che rischiamo di perdere dopo il periodo della formazione. Questo era il nodo. In questi otto anni. Molti passi in avanti sono stati fatti. Nel 2010 non c'era nulla, un prima. Siamo partiti in maniera molto empirica e anche molto piccola. Per fortuna eh, negli anni tante cose sono nate, tante cose sono cambiate e siamo qui oggi a parlare con una consapevolezza diversa. Quello che un po' è migliorato, ma ancora molto possiamo migliorare, è quello che. La Regione è fatto di dialogo tra i settori, lavorare in maniera intersettoriale, sappiamo tutti che è molto complicato, in questi anni la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna le altre istituzioni stanno cercando di migliorare su questo. La regione in particolare vi dà un dato, cioè INCREDIBLE in questo momento quest quest'anno grazie alla legge musica e grazie alle attività produttive e sviluppo economico noi sintetizziamo all'interno di INCREDIBLE eh, il sostegno di cultura e attività produttive secondo me questo è un segnale fondamentale nel senso che al di là delle cifre, al di là del, dell'importo anche se è un piccolo progetto, il fatto che ci si mette intorno a un tavolo e si dialoghi e si guardi a, a, in maniera organica, inter, integrata, olistica, se volete, al tema delle, delle industrie culturali creative ci aiuta ad andare avanti, se no avremo sempre i culturali e gli altri che si guardano un po' in canesco e che con i soliti luoghi comuni. No? Lo stesso nell'università. Lo citavo prima di questo discorso e poi il professor Balzani. Tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare per il lavoro interdisciplinare, perché poi anche quello che può dare le ricadute reali. Torno a Incredible. Cosa abbiamo visto in questi anni? In questi anni noi abbiamo visto passare centinaia di eh, creativi e abbiamo avuto un piccolo osservatorio su questo. Chi ha voglia di leggerlo, spot, c'era Vivetti là in fondo, non so se c'è ancora, c'era Daniela Goldagli in prima fila, all'interno del report pluricitato di Herbert in quelle 700 passa pagine. se non lo trovate andate sul sito di Incredible e abbiamo pubblicato solo l'estratto, abbiamo fatto una panoramica e ringraziamo l'ospitalità di quello che abbiamo visto passare nelle ultime quattro edizioni di Incredible, che ci dice cosa? ci dice intanto che chi vuol fare impresa creativa non è giovanissimo, è sui 30 anni, cioè esce dall'università, fa delle altre cose, poi tenta di entrare nel mondo dell'impresa creativa, che sono realtà piccolissime, come dicevamo prima, e che come diceva giustamente l'assessore non vanno snaturate, non dobbiamo chiedere di industrializzatevi, ho sentito dire una volta e io ho fatto un salto sulla sedia, non da davvero ovviamente, non davvero e non, non si può pretendere che queste realtà assumano una dimensione che a loro non è propria bisogna ragionare insieme i culturali gli economisti i eh, tecnologici tutti insieme per capire qual è quel modello che è applicabile a questo territorio per farli crescere e non necessariamente crescere attenzione alcuni non vogliono crescere vogliono vivere e vivere bene molti di loro quando noi li proponiamo, perché facciamo anche orientamento, affiancamento, eccetera, insieme con i partner, quando proponiamo delle strategie di crescita, tanti di loro non vogliono crescere, soprattutto quelli del settore artistico. Non possiamo forzarli, non possiamo forzarli a passare dall'essere straordinari artigiani artisti a essere industriali. Dobbiamo preservare il loro talento la loro specificità e aiutarli a trovare un humus positivo. Quindi quella è una caratteristica non solo nostra, la frammentarietà, a parte l'ICT, a parte il mondo del design industriale, ci sono dei settori che dobbiamo aiutare in maniera diversa. L'altra cosa che abbiamo visto è che ancora chi si rivolge a noi è molto omogeneo nelle compagini, cioè quella cosa che dicevamo prima, i gruppi sono spesso composti di simili l'ibridazione che è stata più volte citata ancora c'è troppo poco quindi queste sicuramente sono delle cose delle linee di sviluppo su cui lavorare concludo sul tema degli spazi in questi anni abbiamo assegnato più di 30 spazi tra cui la città delle stazioni il mercato San Donato a Bologna e abbiamo collaborato con la regione intanto sul progetto dell'Essera dei Giardini Margherita e su altri temi non si può forzare troppo secondo me, nel senso che quel modello lì è meraviglioso, quello di Lester, ma non credo che sia il modello che può funzionare qui. Credo che in questi anni tra le politiche regionali sugli incubatori, sui lavoratori aperti, tra i tentativi non solo bolognesi, ma delle varie città a Ferrara e in altri luoghi, a Regionile, in altri luoghi, si sia iniziato a individuare un modello c'è un, un grossissimo tema eh, legato al fatto che uno dei grandi valori nelle nostre città è, eh, è anche l'uso dello spazio pubblico e il fatto di stare, cioè la, il tipo di socialità che c'è nelle nostre città è molto differente da quello che c'è in una città come l'Est per esempio quindi quello che spesso io vedo è che per i nostri creativi il luogo di co-working, il luogo di networking, il luogo di incontro è un luogo più informale per cui magari hanno gli studi in 10 punti come un po' la mappa della Design Week a Bologna è una mappa che è una specie di grande distretto creativo e quindi secondo me tante cose dal 2010 a oggi sono molto migliorate e tante cose Vista proprio la, la, la, la, la qualità e la quantità di attori in gioco, promettono abbastanza bene per il futuro del nostro territorio. Sicuramente il tema del patrimonio culturale è uno di quelli su cui dovremo lavorare di più, perché anche nei record simbola lo si vede e lo sappiamo tutti, è quello che ha meno legato con il tema della sostenibilità economica, un po' per sua natura, come ci siamo detti, però deve essere reso sostenibile in qualche modo, e anche perché è quello che mh, va più portato verso l'ibridazione, ha forse più resistenze per una formazione naturale del settore. Quindi sicuramente il fatto che quest'anno sia la propria matrimonio e che si inizi una riflessione di questo genere è molto molto importante e sarebbe bello negli anni prossimi raccontare qualcosa di più. Chiudo con un'ultima un cosa: allora il 9 di ottobre presentiamo il record di simbola e il 10 di ottobre presentiamo anche qualche altra sorpresa in un mezzo giorni sulla, sulla creatività e nella settimana ovviamente di, di energie diffuse. Eh, scusa, intervengo che visto la finale sul discorso degli spazi, è un tema di, di che mi si calda molto, questa è una ricerca che ho finito di un nuovo sugli spazi collaborativi della regione. Poi quando faremo il convegno, adesso sono un po' quei i tempi accademici, penso se no fosse uno andrò in vini. Allora, sono d'accordo con, eh, da, sì. no, no, no? allora, da, con quello che hai detto, sul discorso della socialità o meno, che patte, cioè, il tema che dicevo prima della strumatura del tempo libero, del lavoro e del tempo libero, vale anche... Cioè che quando è che uno un creativo ha l'idea, no? cioè non è che c'è l'orario di lo timbra e cose, allora, faccio vedere la faccia di Conrad che, che dice: Come fa, che faccio sempre fatica a spiegare a mia moglie che quando guardo, fuori dalla quando, quando guardo fuori dalla finestra in realtà sto lavorando no? per, perché per avere un'idea. No? Allora, è prima questa cosa qua, per cui è vero che ci sono tutti gli spazi informali, i bar, i casi di amici, e tutto. Il problema secondo me è quello che dicevo prima: che questa cosa rischia di non dare invisibilità al resto della città di questo. No? Allora, gli spazi possono essere pensati anche verticalmente, nel senso che c'è una cosa diffusa, ampia, ok? Però poi ci possono essere gli spazi con un livello diverso che hanno una funzione diversa, no? È un po' il discorso, prima primo, quando dicevo, sono presidente di Aterballetto, negli uh, ultimi anni, è il discorso che allora Altri balletto e Aterballetto, ok? E quindi non è una scuola di danza, ma se nella regione non ci fosse Scuola di danza, tutto l'associazionismo, le piccole compagnie, tutto sarebbe buona cattedrale del deserto. Allora, lo discorso di spazio era questo. Grazie a entrambi per le grandi sollecitazioni che aprono verso il futuro: insomma, un futuro di dialogo e di apertura anche se appunto mi rendo conto che eh, rimane sempre la tecnologia, soprattutto a Bologna eh, di essere un luogo conservatore estremamente innovativo al contempo quindi forse un po' anche il cortocircuito di cui parlava la dottoressa Boldrini, è eh, dettato da questa... Da questa eredità culturale che ci portiamo da secoli. E da una costola di Incredible è nata Design Week, di cui adesso ci parlerà Elena Bai in uno dei suoi molteplici ruoli, perché Elena Bai eh, lavora con il professor Celaschi eh, in università al, a, appunto nel corso di laurea di design eh, fa parte dell'agenzia u -Tool e, e con u -Tool ha progettato eh, del Bologna Design Week. Quindi Elena, se ci vuoi parlare di questa importante esperienza e della creatività all'interno di essa. Allora, ringrazio innanzitutto Claudia Collina per aver accettato in primavera un invito eh, rinnovato di anno in anno a... A partecipare a Boven Design Week come istituto dei beni culturali e ha trasformato l'invito in, in questa tavola in cui mi sono sentita eh, ospite e ringrazio per questo invito, ringrazio l'assessore Mezzetti perché ha introdotto uno dei temi a me molto cari, e quanto il prodotto eh, inteso nella sua eh, Duplice materialità, eh, sia appunto fisica ma anche immateriale, quando il prodotto Made in Italy abbia eh, una valenza, soprattutto anche all'estero, di eh, emotività, quanto coinvolga l'emozione. E questo è uno dei temi che a me è sempre stato caro perché vedrei il professor Montanari nella mia, eh, nella mia qualifica da giornalista come si possono misurare gli impatti dell'emozione che i prodotti nei in Italy, in tutti i settori merceologici suscitano ma in secondo luogo quello che io mi sono resa conto di non sapere fare è in questa appunto misurazione dell'emozione ma attraverso il progetto di Bologna Design Week e ancora prima nell'idea di aprire un'agenzia che si chiama YouTube era tentare di raccontare quello che il, la creatività dei progettisti, degli studenti, dei professionisti, eh, delle aziende del territorio che producono e degli utenti che poi fruiscono e desiderano un prodotto, eh, quanto eh, questa emozione poteva essere raccontata affinché poi il prodotto potesse avere un valore e quindi anche un impatto economico. Io sono molto grata al professor Roberto Balzani delle parole e qui mi emoziono che ha avuto e, e, rispetto a questo prodotto che non esisterebbe se non ci fosse il professor Celaschi che mi ha dato opportunità di poter incontrare tutti i docenti e, e la capacità che il professor Balzani ha messo in, in luce in questo volume che è un volume multiattoriale ed è un volume di sintesi che vuole appunto Uh, aprire un dibattito uh, sul valore uh, e la misura uh, di sinergia necessaria tra la creatività, la cultura e il modo produttivo, uh, le parole del professor Balzani rispetto al racconto del bollettino su uh, Faenza, il bollettino Faenza, uh, mi, mi danno coraggio rispetto a, alla poesia che il racconto è la comunicazione del racconto produttivo, del racconto dell'identità o del racconto del patrimonio, della civiltà o di una comunità, sia importante. Se non ci fosse stato il racconto del professor Balzani, io del bollettino di Difense non, non avrei mai avuto una conoscenza e cento anni dopo Bologna Design Week in un altro modo con altri strumenti perché non è uno strumento cartaceo perché la carta di qualità costa, stamparla ma attraverso un sito Bologna Design Week si propone come un racconto una piattaforma che vuole narrare l'identità di un luogo che è il luogo Bologna ma il luogo è una Bologna allargata che si allarga quindi alla regione e nella, nella sua capacità di Grazie all'università di avere uno dei primi corsi DAMS alla fine degli anni '70, che ha richiamato quindi una grande quantità di studenti e di creativi che hanno trovato qui un terreno fertile. L'Emilia Romagna, la città, hanno dato l'opportunità a dei creativi di sperimentare in quegli anni. L'attenea a conto dei professionisti, docenti, ordinari eh, di diverse discipline che si sono unite e hanno dato avvio a queste prime sperimentazioni in cui si poteva studiare eh, audiovisivo, musica storia del teatro, storia dell'arte contemporanea e insieme allo studio poter sperimentare. Io mi sono formata in quel territorio, in questo territorio studiando appunto a Danus e eh, attraverso Colonia Design Week voglio ridonare alla città eh, una, una piattaforma di comunicazione che possa integrare tutti gli attori che rientrano a far parte di questo processo produttivo che dalla creatività, che è sperimentazione in primo luogo, si possa approdare a una selezione dei prodotti della sperimentazione per poter arrivare a industrializzare la creatività eh, affinché l'incertezza dei creativi possa a un certo punto avere eh, una stabilità. E parlo in prima persona perché... Io, secondo me non si nasce creativi e come un po' racconta anche Richard Florida eh, per necessità o nostro malgrado la crisi, eh, la perdita del lavoro ci porta a dover trovare delle soluzioni in modo urgente, in modo a volte non mediato e io vi porto questa esperienza per cui mh, la crisi eh, economica, finanziaria, che ha portato a una crisi dell'editoria, che ha portato alla fine di progetti culturali come delle riviste di architettura all'interno delle quali collaboravo, eh, mi ha portato a um, voler trovare un altro modo, che non fosse un, un giornale, un altro modo per comunicare la creatività e il mondo delle imprese. Questo progetto, dopo tre anni di versione online, eh, questo è stato troppo precoce, perché tentava di avere una, visione, una versione solo immateriale. Eh, mi sono resa conto io, insieme ai miei soci, che avevamo bisogno di, una, ehm, di un incontro, di rinnovare eh, quello che è il valore della relazione, della relazione umana che si installa fra i con, i conten, il contenuto, che è la creatività attiva, i contenitori e i luoghi che vengono occupati dalla creatività, il patrimonio storico culturale che ha bisogno di creatività e di sperimentazione per avere una nuova vita, per rigenerare, portando la memoria l'identità dei luoghi, coniugandola con la creatività più sperimentale dei, delle menti più giovani, che sicuramente hanno, sono antenne, sono um, i creativi giovani, io non sono giovane, però i creativi giovani. Li stanno, li stanno uh, assimilando a delle api che impollinano il territorio. Quindi quello che voglio portare insieme al team multidisciplinare, multiattoriale di Polari di San in questo territorio, in questa regione, è la testimonianza di. Um, bevo un secondo, posso, scusate, no. uh -huh. perdonate l'emozione, fa anche questo. Eh, la testimonianza di quanto sperimentare la creatività a livello sperimentale debba necessariamente a un certo punto eh, tro trovare una casa, trovare un luogo, trovare degli interlocutori che si uniscono, che condividono in, con competenze diverse eh, gli, gli esiti, gli output eh, più, eh, più adatti per essere industrializzata affinché l'innovazione abbia poi eh, una ricaduta sul territorio. Quindi ricordo solo che Bonanza che è giunta faticosamente alla sua quarta edizione, è sempre un esperimento eh, che vuole mettere in sinergia quindi gli attori, gli spazi, eh, e gli spazi sono spazi pubblici, sono spazi privati, sono spazi connotati, sono spazi abbandonati, sono spazi che vengono riempiti di eh, mostre installazioni temporanee e anche questo è un valore che tengo a sottolineare rispetto al quale i creativi devono, devono, devono dare conto quindi i valori eh, che purtroppo i creativi eh, affinché la loro capacità possa essere espressa, eh, possa essere poi messa in opera è legata al tempo. I creativi sono, hanno, hanno un'urgenza, eh, l'urgenza di forse guadagnare uno stipendio, guadagnare qualcosa per riuscire anche a arrivare al mese successivo. L'urgenza dei creativi a volte non si sposa con i tempi invece della città e della trasformazione della città e delle, dei bandi che possono essere a loro, a loro sostegno. E quindi la, in questa regione, io come eh, rappresentante, diciamo, io in questo momento sono solo voce, diciamo, del, visto questo tavolo istituzionale, per non ripetere ciò che è stato detto eh, molto meglio di quanto avrei potuto fare io, mi metto dalla parte appunto dei creativi e posso dire che questa regione, attraverso il progetto INCREDIBLE, ha dato negli ultimi cinque anni grandi opportunità. E, mh, per chiudere... Eh, Direi che, partendo dal claim di questa ultima quarta edizione, il design attraverso la città, eh, ritornando agli spazi, credo eh, che Bonheur Design Week e gli eventi che potete ancora eh, visitare e nei quali potete sperimentare cosa succede quando un creativo espone all'interno di un foyer del teatro comunale, quindi all'interno di un luogo non deputato alla vendita di prodotto. Che cosa succede a un giovane creativo di 30 anni eh, abitare per 5 giorni un luogo che non è una casa, non è un negozio? Oppure cosa succede a un uh, designer di gioielli preziosi, interagire con un'azienda svizzera che produce tubolari d'acciaio e giunti per fare delle, eh, delle scaffalature per ufficio. Quello che è, è, è una nota che appunto voglio lasciare in questa mia testimonianza è legata al fatto che la multidisciplinità è fondamentale nell'incontro e nella produzione di nuovi contenuti. Eh, nel caso di U-Tool eh, è una realtà molto piccola e quindi rientriamo assolutamente nelle categorie eh, verificate, elencate, studiate e mappate dai due rapporti Hervet. Sicuramente dalla nostra nascita abbiamo tentato e abbiamo capito che da soli non si fa nulla e quindi in sei ci siamo ritrovati perché avevamo sei competenze diverse e senza quelle sei competenze non, unite insieme non saremmo potuti eh, diciamo, essere... essere Um, significativi o, um, o essere riconosciuti come agenzia che cerca di uh, creare sinergie fra appunto la creatività e il mondo produttivo um, per chiudere credo che eh, il compito delle istituzioni e mi rivolgo a voi sia sicuramente quello di non ostacolare i creativi eh, di incentivare i creativi e, e magari, e qui aggiungo questa nota, assimilarli, eh, nel senso che a volte eh, questa, questa regione, questa città assolutamente non ostacola, incentiva, ma l'assorbimento della creatività forse è il prossimo grado, è l'auspicio che io do come, come futuro per l'UDC, come futuro nelle politiche. Eh, regionali e assimilare creatività vuol dire anche riattivare, rigenerare le istituzioni, quindi uniamo anche, non lasciare i creativi sempre solo lontani, no, non lasciamoli sperimentare. Cerchiamo di averli anche come compagni di viaggio e quello che si vede di, della creatività in questa regione materializzata non è solo, cioè è veramente una punta di un iceberg, di una di un blocco profondo assolutamente ancora tanto da scoprire eh, perché materializzare le idee è uno dei, dei compiti più complessi e più difficili ma più emozionanti per questo ringrazio Claudia per lo spazio che mi ha dato per poter raccontare tutto questo grazie eh, bravissima Elena dei tuoi appunto molteplici ruoli e io voglio ritornare un attimo a ciò che ha portato appunto tante eh, belle teste oggi qui a ragionare insieme, insieme a te, cioè il libro da te curato, c'è una cosa che devo dire come storica dell'arte che mi ha colpito particolarmente cioè, e che è riuscita, a eh, estrarre la creatività anche da, tutte, eh, da tutti i professori, da tutte le persone, da lei le contattate per avere eh, un, un saggio perché alla fine c'è il manifesto, al fine del libro tutti hanno firmato il manifesto delle istituzioni culturali creative Cosa che fanno gli artisti solitamente l'hanno firmato tutti i partecipanti a questo libro con mh, dei punti fissati, degli obiettivi, eh, dalle caratteristiche salienti del fenomeno al perché ci si eh, interessa di eh, luse culturali e creative e il loro obiettivo. Ecco, quindi eh, complimenti, consiglio la lettura perché Punto, un libro polifonico estremamente interessante sull'argomento e chiederei di approfittare di fare delle domande a, ai presenti se le avete. Eh, buonasera a tutti, io mi chiamo Marina Bertelli sono qua a Rams del Culturale, ma anche in rappresentanza di un progetto che è stato fortemente sostenuto dall'IBC Margherita Sani che si chiama Zoomix e che fa incontrare i musei con il mondo di sei eh, competenze diverse per la nascita di YouTube. Zomix fa mettere nei musei sei professionisti di natura diversa in squadra per lavorare dei prototipi che in tre giorni vengono creati nel museo per migliorare le posizioni. E, sono molto orgogliosa del fatto che due edizioni di Museo Mix sono state incentrate in Emilia Romagna e che a Ferrara il primo museo che sta sviluppando realmente uno dei prototipi eh, sia un museo, del, un museo di qualità, un museo di uh, storia naturale di Ferrara. E uh, sono stata incuriosita da uh, questa iniziativa di oggi proprio perché volevo capire meglio queste testimonianze e come eh, si possa creare una vera rete regionale per, questo, per portare avanti questo progetto che eh, ogni anno coinvolge musei ma che fa sempre fatica a coinvolgere i professionisti nel senso che eh, di fronte dei musei che si lanciano davanti a questa iniziativa così particolare così strana che dura tre giorni ma necessita di un anno di lavoro per poter essere realizzata Facciamo tanta, tanta fatica a coinvolgere eh, gli ingegneri informatici e coinvolgere i designer perché sono due mondi che non, difficilmente si, si parlano e si incontrano. In questo ci ha dato una mano Aster, ci ha dato una mano BC e continuiamo a lavorare. Siamo stati recentemente all'Oxac perché è uno dei luoghi che forse riusciremo a remixare nel 2019, e proprio lì. Eh, la professoressa Zanella ci ha indicato classe come possibile link tra queste realtà. Quindi niente, volevo solo dire che mi è stato di conforto questo dibattito e Io posso ringraziare per la domanda e poi passo la, la risposta ai, ai professori. E conosco, grazie per la domanda perché ha introdotto due temi. Il tema della, eh, della libera sperimentazione, che poi eh, porta in un tempo molto breve, cioè in tre giorni, a una serie di prototipi, I prototipi però sono tanti, non tutti i prototipi che vengono creati e disegnati dai progettisti possono entrare in produzione. Il criterio rispetto al quale il numero X di prototipi, poi viene scremato per poi essere industrializzato, Uh, questo è un processo molto interessante e il progetto di Fabio Fornasari e di tutti i tempi di Museo Mix secondo me è, è un ottimo uh, sistema uh, che coniuga uh, i processi delle culture del progetto e del design e che noi al, nel corso di impresa del prodotto industriale è diciamo, la, la base che tentiamo nei primi anni di, di, di offrire. Uh, i nostri studenti cioè questa capacità di selezionare dopo l'osservazione, questa sperimentazione di riuscire a essere in grado di selezionare eh, gli elementi eh, i migliori per poi iniziare il processo produttivo che ha delle regole completamente diverse sì. <ride> sì, eh, diciamo che uno degli, degli elementi che eh, magari fatica, fatica a, a, prendere, a, a, a generalizzare questa esperienza che secondo me è molto bella è il fatto che ha una dimensione totalmente volontaristica per cui è evidente che trovare la disponibilità eh, di professionisti e dall'altra parte anche la disponibilità del, del personale dei musei che si devono mettere a disposizione di questa operazione sono già pochi numericamente, spesso dentro i musei faticano a fare i loro laboratori, insomma quello che istituzionalmente è il loro mestiere e quindi è evidente che questa, diciamo che questa difficoltà, io credo, non dipenda dalla proposta, che è una proposta stupenda e che è molto suggestiva e anche secondo me di grande eh, diciamo, di impatto positivo il problema è la, la sua dimensione organizzativa e l'elemento totalmente volontaristico che la rende, ahimè, nel contesto dei depauperato, soprattutto di capacità professionali, disponibilità dei musei, estremamente difficile da realizzare perché lì bisogna trovare proprio dei casi in cui eh, esistono perso persone fisicamente disponibili a, a questo esperimento in quel determinato momento, insomma, quindi Bisognerebbe capire come ripensarla per poterla generalizzare o con qualche aiuto diciamo, e quindi legarla a una, una piccola risorsa eh, oppure, non lo so cioè, se se, la vogliamo, diciamo, se si vuole generalizzare è inevitabile strutturare un po', strutturare un po di più eh, se no così purtroppo non per difetto di impostazione ma per ahimè problemi delle realtà con cui si confronta sempre più drammatiche no? e fa fatica ad attecchire, questo allora, almeno. Aggiungo la mia piccolissima esperienza diretta, è un format straniero che voi avete meritoriamente importato in Italia, sappiamo che il livello di eh, disponibilità, eh, diciamo di fondi, non è identico, la pluralità di musei nostra è una grande ricchezza ma è anche quel famoso peso che dicevamo prima, di all'estero magari nei contesti di origine ci sono meno musei con molte più risorse, da noi ce ne sono tantissimi affogati fin qua, è chiaro che in una visione strategica è un investimento, purtroppo sappiamo tutti che quando siamo affogati la visione strategica è la prima cosa che ci dobbiamo dimenticare perché abbiamo l'emergenza Secondo me è una strada possibile, però non so se poi si natura il format, che è un, for è un format di animazione culturale bellissimo, se la pensiamo a livello di studenti, a livello di, di sperimentazione. Se lo vogliamo rendere professionale, allora forse bisogna ragionare su una declinazione alla YouTube di eh, legarsi a delle industrie di volta in volta e ragionare con un'industria che... Eh, commissiona e che eh, pensa di legarsi a quel museo a quei professionisti per un prodotto realizzato in qualche modo perché senza ovviamente snaturare il tutto però se vogliamo renderlo sostenibile verosimilmente eh, forse le strade sono queste non viene altro. certo la parola è che mi ha Bologna, anche ad essere Allora, quando ho visto una lettera di Marsini, è ha simpatico, che alla fase 2 la vendetta, il ritorno, dopo il studio delle scienze, porta la carriera delle arti e si vendica, si vendica per tanti problemi, lettere da Roma, inviate agli accademici, in cui dice, mi avete detto che. Sareste venuti a Roma ad entrare di scegliere delle scritture invece qui venite a Bologna, io sono qui a sbombare, quindi è molto interessante, un personaggio straordinario che alla fine va via da Bologna, perché eh, questo è molto interessante il fatto che su tutto questo va via da Bologna, e da su, si dichiara sconfitto alla fine in sostanza. Però per l'Accademia vedem arti di Bologna. E eh, voglio parlare di un settore della creatività, non so se definire un settore della creatività. Creatività o forse qualcosa di completamente diverso, non so, questo è un tema molto ampio, e cioè tutto quello che ha a che fare con l'arte, che è qualcosa che comprende la creatività, ma la trascende anche, e comunque ha a che fare con un territorio forse altro. E sicuramente le, le riflessioni intorno all'arte a Bologna andrebbero, come dire, estese a tavoli anche ampie, ampi, perché dall'Accademia che è un'istituzione che vedete molto strana, molto curiosa, perché a fronte dell'aumento annuale degli iscritti eh, vi è una progressiva dimenticanza da parte, da, da parte del Ministero, da parte di quella che è, quello dell'ordine istituzionale che dovrebbe avere a che fare con alcune iniziative fondamentali riguardanti non solamente l'Accademia di Belle Armi, Giorgia di Bordrini diceva prima investiamo a fronte di tanti studenti, poi rischiamo di perderli. E, e in parte sì, in parte no, riparliamo, perché noi forse sì, però li troviamo le pizzerie, li troviamo a fare gli sguatri nei ristoranti, giorni eh, fa parlavo con alcuni miei studenti, anche questo è molto interessante come dato sociale e antropologico, come dicevano, è molto difficile lavorare in mansioni alte nei ristoranti di Bologna mettono solamente i bolognesi e non quelli di fuori e io ho chiesto quali sono queste passioni alti e, e, e, e loro mi hanno risposto servire tavoli questa è la passione alta quindi ritroviamo, ritroviamo, qui, ma perché? Per quale motivo? Beh, perché probabilmente vi è un gap assurdo, demenziale, terroristico, tra quelle che sono le possibilità effettive, concrete nel momento in cui si esce dall'Accademia di Belle Arti, perché a fronte dei corsi frequentati non vi sono pur con gli concorsi, per esempio, non, non ci sono sbocchi di lavoro che abbiano a che fare in modo diretto con quelli che sono i corsi di studio. Per è un problema che noi conosciamo molto bene anche a proposito di facoltà per beni culturali, dove vogliamo parlare di musei, no, non è. Vogliamo parlare di problematiche legate alle sottintendenze, preferite di no, grazie. Vi ricordo comunque che l'ultimo concorso dei costodi è stato fatto dieci anni fa. In che stato verso i musei italiani? Bene, lo sappiamo tutto, fatevi un giletto, lo sapete. È un problema davvero di denaro, Non credo. È un problema di sguardo politico. Io vi rifiuto di credere che si sia così dementi dal pensare che sia davvero solo una questione naro, Non voglio credere questo. Credo invece che vi sia, non per fare quella di etrologia come dicevo di Massimo, ma per analizzare il problema da altri punti di vista, che probabilmente sarebbero più profili. Da questo punto di vista, certo, Bologna si lega alla Regione Emilia Romagna, e lega la Regione Emilia Romagna alla Roma, e ha problemi ben più ampi. Però vorrei anche tornare a Bologna, perché Bologna non lo dimentichiamo, ha no? un bel museo, ha ah, ehm, qualcosa di molto importante che rischia punti sospensivi come Artepiera, perché è un altro dato di compignati il fatto che Artepiera negli ultimi anni abbia conosciuto una debate progressiva. Che tipo di progettazione può fare un direttore artistico se gli viene rinnovato il contratto annualmente? Nessuna progettazione. Questo è evidente. E dunque qual è il destino di artichiera, qual è il progetto di artichiera che si lega anche ad un progetto, ad una idea di città rispetto all'arte, rispetto ai luoghi dell'arte, e certo in alcuni casi non sono legati direttamente a quella che viene definita produttività, però noi sappiamo molto bene che esistono tipi di rese che non hanno a che fare in modo diretto con l'industria e con il denaro contante, ma che rendono invece sui tempi lunghi. Sarebbe sì, bello se a Bologna si progettassero dei luoghi per gli artisti, degli atelier per gli artisti. È curioso che l'unico luogo a Bologna dove vi siano dei luoghi per gli artisti è il collegio del Turoli, che fu fondato nel 1840 da un gentilissimo architetto il quale disse però qui vogliamo solo persone povere, che va benissimo, cattoliche, non so se vada molto. Collegio Venturoni svolge leggermente il suo ruolo a fronte del fatto che in realtà non si è mai pensato di strutturare un nuovo di energetico.